E si vedono anche gli strati! Prendiamo 800 grammi di patate e andiamo a sbucciarle. Niente per la patate Diana? No, io mi trovo meglio con il buon vecchio coltello. Anche voi? Scrivetemelo così non mi sento sola! <ride> Ora dobbiamo semplicemente affettare finemente le patate. Quindi qui potete usare una mandolina oppure io utilizzerò il mio mixer che ha questa lama che affetta benissimo le patate. Affetta qualsiasi cosa. Affetta qualsiasi cosa. Ragazzi. <ride> ecco qui le nostre patate affettate, come vedete sono molto molto fini le fette. Adesso le mettiamo un attimo da parte e separatamente in una ciotola mettiamo 70 g di fecola di patate. Aggiungo anche 8 g di lievito in polvere per torte salate. Io metto anche del pepe, ma voi potete mettere qualsiasi erba aromatica o spezia che vi piace. Aggiungo anche due pizzichi di sale. Ora mescolo un attimo il tutto. Poi aggiungo anche due uova e 70 g di yogurt di soia. Mescolo bene il tutto, mescoliamo bene così sciogliamo tutti i grumi e, come vedete, dobbiamo ottenere una pastella molto cremosa, come questa. E ora aggiungo anche le patate affettate. Ah, così dentro, facilissima! Sì, poi vedrai che bellezza alla fine. Secondo te Diana si può usare anche un altro ortaggio per fare questa ricetta? Secondo me sì, mh, verrebbe bene anche con le zucchine oppure con le patate dolci. Provate Quindi e fateci ragazzi, sapere. Decidete voi con che anche cosa farle, l'importante è che la fate perché è stra buona, vero? Però... Sì. <ride> Quindi ora sto mescolando con una spatola, ora prendiamo uno stampo da 22 cm di diametro, unto e infarinato e andiamo a versare il composto all'interno. Muoviamo bene lo stampo, così le patate si distribuiscono in modo uniforme. Ci aiutiamo anche con la spatola. Siamo pronti per infornare nel forno statico prediscaldato a 180 gradi per 50 minuti. Vado! Mentre aspettiamo ragazzi, intanto vi dico già che sarà deliziosa questa ricetta, c'è già un profumino buonissimo. Se volete supportare il nostro grande lavoro e vedere ancora ricette come questa, mi raccomando mettete un mi piace e condividete il video. Inoltre potete trovarci anche su Instagram e YouTube come Diana e Alessio. Ora 10 minuti prima di sfornare andiamo a spennellare la superficie con... Un velo d'olio d'oliva così poi avremo proprio una crosticina ancora più dorata e bella croccante e ora la inforniamo nuovamente così finiamo la cottura 3 2 1 wow. wow. guarda che bella guarda che bella guarda che bella crosticina sì. e che bel colore sì. allora questa vi dico già che non dovete per forza farla raffreddare del tutto, potete mangiarla subito appena la sfornate così com'è. Quindi vado subito a tagliare una fetta. Anzi forse è pure più buona la calda. Forse hai ragione sai, devo dar ragione stavolta. <ride> 3, 2, 2 1, wow. wow, che bello, guardate a strati. Hai visto gli strati di, gli strati di patate? Fantastica davvero, bravissima Diana. Ci piace un sacco, voi cosa ne dite ragazzi? Ci piace, ci piace, tantissimo. Facci sapere Diana, mm. facci sapere, siamo tutti curiosissimi. Wow, un altro pezzo, un altro pezzo. <ride> Tra l'altro le patate sono cotte benissimo. Sì, è tutto cotto alla perfezione, anche perché le patate sono tagliate proprio finemente e quindi hanno cotto proprio benissimo. Sembra un sole.